Buongiorno, anzi buonasera a tutti. Come vi avevo promesso nell'ultimo video che ho fatto mentre camminavo per la city di Londra eh, in questi giorni di permanenza in Regno Unito volevo intervistare un po' di persone, un po' di, di contatti che mi sono creato negli anni qua in terra britannica e che si occupano di temi diciamo, interessanti e rilevanti un po' per il pubblico di questa mia pagina, dei miei canali social poi questo video verrà anche estratto e messo su YouTube, adesso siamo in diretta solo sulla pagina Facebook, ma appunto dopo lo, lo, lo copierò e lo metterò anche sul canale YouTube per quelli che Facebook non lo amano molto e come promesso il primo ospite di queste mie tre settimane eh, britanniche è Chiara Ceci, che è qua di fianco a me sono, siamo tra, sostanzialmente a casa tua, nella sua casa eh, alle porte di Cambridge eh, quindi oggi mi sono preso un treno e sono uscito dalla, dalla grande city per fare un una gitarella a trovare una vecchia amica di dottorato vecchia collega di dottorato perché noi abbiamo fatto il dottorato insieme in Bicocca eh, lei vive qua da 8 anni, 9 anni, anni, 10 anni ormai eh, è già tipo la terza volta o quarta che ti vengo a, a trovare trovata. direttamente qua non me ne libero Quindi, più un bastard, <ride> ogni volta che vengo qui non, non può mancare la visita alla Chiara, C alla Chiara Cessi siamo anche reduci da un'esperienza molto british che io non, non avevo messo in conto che è l'afternoon tea, che voi vi immaginerete un tè con qualche biscottino, in realtà è stata un'esperienza un, un impattante dal punto di vista della, calorico, calorico <ride> e della digestione, che è ancora in corso. Qua sono le ore 18.30, ovviamente un'ora indietro rispetto all'Italia, e, e in teoria sarebbe ora di cena per gli inglesi, ma insomma, aspettiamo un attimo, aspettiamo un attimo, tea, anche eh. perché la... la la, la, la dottoressa Ceci mi ha promesso una, una cena tipicamente italiana, un risotto. Insomma, lei è della, della Brianza, quindi lombarda come me. Come vi dicevo, abbiamo fatto. Vi spiego l'antefatto: ci siamo conosciuti presso, in occasione del nostro dottorato di ricerca, che era un dottorato un po' strano, un po' atipico, perché non esisteva una cosa all'epoca. Normalmente i dottorati sono molto disciplinari. Di, esatto, sì. normalmente vengono, sono disciplinari. Io venivo dal mondo giuridico, quindi in cui insomma studi l'unghia del dito indice del dito Super mignolo per dieci anni della tua vita e invece mi sono trovato in un dottorato che si chiamava società dell'informazione in realtà era un nome ancora più lungo però insomma, era un dottorato che cercava di studiare il mondo del digitale della rivoluzione del appunto, digitale del, del, del, della, della, della società della conoscenza società dell'informazione da un punto di vista multidisciplinare quindi mi sono trovato io giurista in mezzo a scienziati pedagogisti, ad esempio, eh, naturalisti. naturalisti, lei è, la, è laureata in scienze naturali, eh, psicologi, sociologi cioè, e via oddio. dicendo. No? Ok, è stata un'esperienza in effetti molto formante, diciamo molto onestamente, più per le interazioni che si sono create che per la formazione che il dottorato in sé ci aveva dato, poi abbiamo fatto tutti i lavori molto diversi, esatto, e poi dire. da lì ci siamo, siamo partiti per varie strade, in realtà io ero già avvocato quando ho fatto questo dottorato, quindi per me la strada era già un po', un po segnata, però ecco, la, la vocazione di divulgatore mi è venuta un po' in quegli anni di dottorato che sono, lo, lo, lo diciamo, dal fine 2008 a eh, inizio 2012. 2012, io e legge sì. siamo... Proprio abbiamo discusso la tesi di dottorato, sì. era il 30 di gennaio, si sì, cioè, ricorda, 29 o 30 di gennaio, gli ultimi giorni di gennaio eh, del 2012. Eh, poi lei ha preso, vedete, insomma, quelli bravi del dottorato prendevano, <ride> <ride> prendevano la strada per l'estero ed è subito, l'anno dopo, non so ne e ne No, ero già, ero già. Ah, sto... già. Ero... In, in, in, quando abbiamo discusso la tesi già, ero appena arrivata avevi, a Cambridge, però stavo cambiato. a Londra prima intanto allora ringrazio le persone che sono connesse e chiedo aiuto come al solito bastate, basta che schiacciate sul tastino condividi che non è così difficile da fare e eh, diffondete questa diretta sulle vostre pagine in modo tale che magari ampliamo un po il pubblico capisco che in italia sia ancora agosto allora siete, siete in aperitivo in spiaggia insomma sentir parlare di divulgazione scientifica non è proprio eh, la cosa che un italiano medio oggi si aspetta però Ringrazio quelli, che, esatto, ringrazio quelli che, che, che ci hanno dato fiducia e eh, che soprattutto ci daranno una mano a, a diffondere e sono sicuro che alla fine di questa diretta cambierete idea direte, ah che bello, grazie a Riprendi che ci hai, ci hai fatto conoscere questa, questo nuovo personaggio quindi Chiara, autrice, innanzitutto, anzi facciamolo vedere nella vecchia edizione eh, il primo libro di Chiara risalente al 2013, mai detto, è uscito. Eh, uscito nel 2013, Sironi editore, era la biografia di M. Darwin, Emma Wedwood eh, Darwin. moglie del, del diciamo Darwin è il cognome acquisito in quanto moglie di Charles Darwin, e che ha avuto un ruolo eh, fondamentale nella, nella, nella, nella vita del, dello scienziato come spesso succede, nel senso che dietro grandi uomini ci sono grandi donne e dietro grandi donne ci sono grandi uomini, per fortuna. E il sottotitolo lo facciamo vedere. Ecco, ah, purtroppo loro vedono al contrario, questo oh. <ride> lo leggo io. Comunque, ritratto di una vita, evoluzione di un'epoca. E poi... Ci vuole l'effetto specchio. Qualcosa. Sì, c'è l'effetto specchio. Ehm, arrivato ad una seconda edizione. Sì, è, la, è una ristampa... Una, un... una, ah, ok, una ristampa con, grafica, con grafica diversa e... E, e in paginazione un po' più compatta quindi probabilmente adesso chi lo ordina eh, Book, do, esatto. l'ebook oppure gli arriva questa versione ehm, anche lo stesso, stesso titolo e questo risale al 2016 ma poi più recentemente sei stata eh, diciamo tra i curatori potremmo dire eh, prefa, pre prefattori so. <ride> autori no. della prefazione insieme al professor marco ferragutti eh, con cui tu ti eri laureato, sì, sì, no? erano, erano dei tuoi professori. Per Zanichelli, invece, una edizione del libro, uno dei, dei, dei libri capostipite e, e, e colonna portante della, della, della scienza moderna, L'origine delle specie, proprio di Charles Darwin. In una versione che, come ci spiegherà, in realtà non è una edizione, ma è proprio, come vedete, la, la, la stampa originale del 1849, Ve ho letto bene. No, questa è 60, so, da, da, quella in, in, 60, scusami, in inglese esatto. è del, de, del 59, poi l'italiano italiano invece è uscita qualche anno dopo e, ed è la ristampa anastatica che vuol dire, del, spiegato ai profani, sostanzialmente, è una, tenere. esatto, è una, fosse... esatto, voi vedete, cioè i tipi sono quelli del mille, della metà del 1800, e anche l'italiano, anche eh. l'italiano, esatto, che è interessante quindi, come di per sé, quindi un italiano più forbito, più sì. raffinato, sì, poi ci sono cose tipo, alcune parole non c'erano, per esempio, il sottotitolo Ehm, sarebbe la selezione naturale ma la parola selezione elezione. non esisteva ah, e quindi è certo. elezione in questa, in questa restante lo facciamo vedere anche lì, purtroppo lo vedete al contrario però questo era la, la, il frontespizio dell'originale datato mil, Zanichelli 1864 5 anni dopo, Carlo, dopo il... Carlo, Carlo Darwin, Carlo, perché Darwin, perché Darwin. Si usava Carlo Roberto Darwin si, si usava italianizzare i, i nomi e i, i nomi non i cognomi sull'origine delle specie per elezione naturale, sotto T, ovvero conservazione delle razze perfezionate nella lotta per l'esistenza. Prima traduzione italiana. E quindi Zanichelli ha voluto ripubblicare quest'opera quest fondamentale per, per, per la scienza moderna in questa versione interessantissima e ha affidato a Chiara la... la, la come dire curatela, sì, avevo la cura seguito la prefazione avevo esatto hai scritto la prefazione che si intitola gli esperimenti botanici cioè, quindi sono due prefazioni quella di, chiara, quella di chiara è intitolata gli esperimenti botanici di darwin alla ricerca dell'origine delle specie nel giardino di downhouse ci racconta cioè, cosa, cosa cosa cosa ci dice che, che giardino era questo giardino di downhouse allora downhouse è la casa dove darwin si trasferisce con la moglie e i primi due figli Pochi anni dopo il matrimonio eh, fuori Londra perché inizialmente dopo il matrimonio vanno a vivere a Londra ma lui voleva vivere in campagna quindi trovano questa casa. Ed è qui che poi per 40 anni lavora e studia ed è qui che di fatto scrive l'origine delle specie e tantissime altre cose e quella, questa casa che è ancora visitabile, tra l'altro è mezz'oretta fuori da Londra, non è, è, anche con i mezzi pubblici ci si arriva, oggi è un museo, ma la parte esterna delle serre, dei giardini, è dove Darwin faceva i suoi esperimenti e le sue osservazioni. Quando eh, ci è stata affidata appunto la prefazione per questo, ehm, questo volume, eh, col professor Ferraguti abbiamo iniziato a discutere un po' di cosa avremmo scritto e lui si sarebbe occupato della parte... Ehm, più storica, a fare ricerche del, sul, sulla prima edizione italiana, mentre io mi occupavo della parte appunto degli esperimenti, anche perché sono qui, potevo andare, poi conosco, ci vado spesso. Però in questa, in questa scrittura di due prefazioni in realtà abbiamo lavorato insieme. E una delle prime domande che ci siamo fatte, un po' più per la sua prefazione, ma poi anche per la mia, è ma Darwin, una copia di questa prima edizione italiana? Ce l'aveva, cioè qualcuno una volta che è uscita in Italia gliela ha mandata. Avere. Interessante. Allora ha detto: Se c'è, è lì, o è lì, o è a Cambridge. Perché qui a Cambridge, all'università, eh, c'è la collezione Darwin, quindi le sue lettere, eh, documenti, eh, ma diari, Ma soprattutto. Ma se... <ride> soprattutto. Ci sono tanti oggetti della sua gioventù: mm. il martello da geologo, okay, martello da... La, la bussola scolastica. Sono... sapevo che voleva arrivarci <ride> a via del. Questo è al museo di geologia ah, okay, cioè, per perché ovviamente Darwin ha studiato qua a Cambridge da, da ragazzo, ehm, però appunto io quindi mi sono messa in contatto e ho chiesto: ma avete questa copia? Perché dalle liste c'era una copia di questo libro, però io volevo vederlo, volevo vederlo sa, se magari c'era scritto da qualche parte, insomma, magari l'editore Zanichelli stesso, o il traduttore, perché il traduttore, uno dei due traduttori canestrini, ehm, era un corrispondente di Daron, quindi volevo vedere se c'era scritto qualcosa. Insomma, sto libro non si trovava. Siamo andata a Downhouse, non si trovava niente. Allora abbiamo scritto le nostre due prefazioni fino a che tipo erano pronti per andare in, in stampa o quasi. Eh, mi scrive la curatrice di Downhouse, mi dice: L'ho trovato. L'ho trovato ho detto va bene fermiamo la stampa, sono andata giù tipo qualche giorno dopo e, ehm, e il motivo per cui non l'avevamo trovato è perché il libro è, è un'edizione del 1864 e lei ha detto hanno sbagliato a classificarlo, qui c'è scritto 1865. Ho detto, ma come hanno fatto a sbagliare? In realtà da qui si è aperta una serie di, eh, una serie di domande, a molte delle quali ancora non abbiamo risposte, però dal punto di vista anche di, eh, diciamo di, di teoria del, delle, della um, proprietà intellettuale, peraltro, è molto interessante. Tra l'altro, scusa, in queste due immagini infatti ci sono due date, c'è un 1864 qua e qua in realtà Modena, Torino, 1865. Sì che poi è stata, perché Modena è in realtà la sede di Zanichelli, Zanichelli, è storica, è sempre stata a Modena. Cioè, e Torino invece, adesso ti racconto, sono esatto. questi altri stampatori. Torino c'è, cioè, scusa, Fratelli Bocca, Bocca Librai. Praticamente okay. quello che è successo, allora, nel Canestrini, che appunto era professore a Modena, ehm, in qualche modo riuscì a interessare Zanichelli, che all'epoca aveva appena iniziato come editore, quindi era tradurre un'opera, era una cosa non. Ehm, era costosa, era costosa tradurla e poi ovviamente stamparla. E quando ehm, Canestrini e Salimbene l'altro traduttore si misero a tradurre poi Zanichelli, in realtà nel 64, l'opera uscì in due tomi: uscì la prima metà mm -hmm. e poi sarebbe uscita la seconda metà. Quindi quando tu. Eh, ricevevi o compravi la prima parte sulla pagina dietro, sulla quarta c'era scritto questa è solo la prima parte se volete anche la seconda mandate, sarà costa tot a foglio, eccetera eccetera e, quindi eh, c'è questa, questa prima parte poi a un certo punto devono aver stampato la seconda quindi nel, nelle biblioteche, perché a quel punto io e il professor Ferragutti abbiamo scritto tutte le biblioteche delle università, di, tutti quelli che dal, dal catalogo nazionale sapevamo avere una copia oppure i privati che conoscevamo e ehm, abbiamo detto che tipo di copia hai perché a questo punto hai solo la prima metà, le hai tutte e due o che cosa? Abbiamo... cosa scusa, interesserà molto perché il mio pubblico di questa pagina è fatto da buona parte da bibliotecari, archivisti. Senza quindi... i quali non avremmo potuto fare esatto, nessuno di questi lavori. Una... Tra l'altro delle informazioni preziosissime ho avuto da, da, da, dai colleghi. E, e a questo punto abbiamo scoperto che esistevano diversi tipologie di prima edizione italiana. Allora, esisteva solo una copia che abbiamo. Pro potuto vedere noi, una copia della prima metà, del primo tomo, diciamo di questa metà, e sta all'Università di Firenze, la Biblioteca Nazionale. La... No, la Biblioteca ah. Università, del ah, Museo okay, di scusami, quindi non la, la Biblioteca Nazionale. Poi esiste un'altra copia che abbiamo trovato delle due metà, e sappiamo che sono le due metà perché la quarta di copertina ancora rimane, quella della prima metà, mm -hmm. e questa è la copia di Zanichelli, quindi cassaforte del, dell'editore. Certo. E poi esistevano altri due tipi, i due tomi messi insieme, che però non sappiamo se sono l'unione del primo e il secondo o sono la stampa intera del, okay, del libro. Quindi un, un altro prodotto editoriale, potremmo sì, dire. Di cui però, stanche. siccome sai, spesso quell'epoca tu magari compravi questi libri, non hanno una copertina... Non aveva una copertina eh, rilegata dura, e tu magari te la facevi rilegare dal tuo eh, rilegatore di fiducia del colore di cui magari volevi metterlo nella. Sì, cioè sì, l'interno sì. è uguale, l'esterno no. Quindi è difficile dire. Ma poi esiste il quarto tipo, che è quello che ha Darwin: ovvero il libro intero, ma davanti c'è un'altra prima di copertina che dice Fratelli Bocca insieme a Zanichelli, e c'ha questa data del 65. Non sappiamo bene cosa è successo perché l'archivio Zanichelli purtroppo a causa di bombardamenti durante la guerra non ci sono lettere né con l'editore di Darwin né con Darwin eccetera e eh, di, dai bocca non siamo riusciti a scoprire nulla, non sappiamo cosa è successo ma a un certo punto noi crediamo, come sappiamo da altre lettere con altri naturalisti di Canestrini, ammise che questo fu pubblicare questo libro per Kelly fu una cosa molto costosa, no? non era, eh, fu una spesa molto grande per lui. Quindi a un certo punto noi crediamo si sia affidato in partnership diciamo, a questi stampatori per stampare e distribuire il libro. Quindi esiste questa copia, 65, che è quella che ha Darwin, però tutti parliamo di questa edizione del 64, quindi c'è una storia un po' misteriosa. Mi ricordo quando avevi fatto una presentazione eh, che io avevo seguito su YouTube, così era questa primavera, sì. se ricordo bene, era emersa una, una, una storia un po' intricata dal punto di vista dei diritti d'autore, o ricordo male, che c'era stata allora... cioè, delle... Del, del... Sì, la, la cosa interessante è che quando ehm, Canestrini chiese eh, a Darwin: posso tradurre? Perché loro si corrispondevano per questioni scientifiche. Eh, voglio tradurre il libro in italiano. Eh, il, lo scienziato scrisse a Darwin, lo scrisse all'editore. Mm. scrisse a Darwin e Darwin dice certo ovviamente e fa rispondere alla moglie che Emma Darwin appunto tra l'altro parlava italiano e comunque spesso lo aiutava a gestire anche la corrispondenza non tanto quanto i figli più avanti però spesso succedeva quindi esiste questa lettera di Emma Darwin all'editore di Darwin che, eh, che dice eh, caro Murray che è appunto John Murray l'editore di Darwin eh, abbiamo avuto notizia da professor Canestrini in Italia. Spero che non ti dispiaccia, gli abbiamo detto che può tradurre, può stampare, cioè, loro hanno detto: ma certo, che puoi stampare il libro. Non hanno chiesto all'editore. Mentre adesso faccio, non faccio puoi. La, la, la, la nota da giurista, no? perché il, il, la prassi comune vorrebbe che l'autore trasferisce i diritti all'editore e da, per tutta la durata del contratto di edizione, poi è l'editore che ha i diritti, per cui è l'editore che decide. Vita e morte di un'opera certo. che decide come deve essere pubblicata e Advolta che dà le autorizzazioni per farne le cosiddette opere derivate e le rielaborazioni, che sono anche le traduzioni in altra lingua. E quindi prassi corretta vorrebbe che si passi prima dall'editore ed eventualmente poi avere un benestare dell'autore per i cosiddetti certo. diritti morali, che poi nel mercato inglese non esistono nemmeno. E invece spesso succede nel mondo scientifico l'inverso, cioè. Eh, gli Autori di, di, di, di, anche di articoli scientifici, succede anche adesso perché lo vedo, me lo raccontano no. i bibliotecari spesso. No. Mi raccontano che magari i professoroni esperti de, della loro materia, ma che non hanno ben chiaro come funziona il mondo della, delle licenze, da, no? Eh, no eh, Danno. Autorizzano Danno. usi delle loro opere che eh, senza, se non hanno pubblicato loro. Senza, esatto, senza tenere presente che hanno firmato dei contratti di esclusiva, a volte anche molto stringenti, con le case editrici di oggi. Per cui, anche se sei l'autore, non puoi dire sì. Certo. Oppure, ad esempio, carico il mio paper eh, su, Online. Un, esatto, su un archivio open sì. access e ci metto una licenza Creative Commons. È bellissima come scelta dal punto di vista può, etico, perché figurati, a me lo viene a dire, no? Cioè, dovrebbe essere sempre così la comunicazione scientifica. Ma se tu hai firmato un contratto di edizione di esclusiva e cedi per 20 anni i diritti a una come casa editrice... Eh, non eh, eh, dubito che la casa editrice gradisca che tu autore mandi, gratis, mandi in sono... giro copie della stessa opera che l'editore sta, investe... sta pubblicando investendoci dei soldi e spendendoci dei soldi per la promozione, mm -hmm. per la pubblicazione, l'impaginazione, la curatela e via dicendo. Quindi questo è un esempio di come dire, ehm, ingenuità potremmo sì. dire da parte dei, degli autori scientifici in materia di Tra diritto. Tra l'altro non, non sappiamo come si sono accordati, cioè, perché appunto non ci sono... Corrispondenza, non sappiamo quanti soldi, se eccetera, siano gli autorizzati, e basta. Si traduce e basta. Eh, qui c'è scritto sul frontespizio: c'è scritto l'ultima frase che non vabbè, non, purtroppo non si legge bene. però è eh, prima traduzione italiana col consenso dell'autore, sì, con... <ride> che, che vuol dire che il consenso è dato l'autore, sì, l'editore non, non, non, non si sa, no, esatto. ovvio che poi l'opera di Darwin è stata tradotta in tutte, probabilmente, tutte le lingue, maggiori lingue, diciamo, al mondo. Diciamo. Sì, è chiaro che allora è un problema che ora Prima non, si, poi, certo. non si pone più, certo. perché l'opera adesso è in pubblico dominio, Certo. La potete no, anche... tradurla, adesso non facciamo venire l'ossessione, la, la, la, la, la, la, la no. cioè, in potete latino. tradurla in tutte le lingue che volete, potete riprodurla, potete farne anche una versione teatrale, ipotizzando, eh, Tanto... o un fumetto, un cartone animato, senza dover chiedere permesso a nessuno, perché appunto l'opera è caduta finalmente in pubblico dominio perché sono passati i famosi 70 anni o forse all'epoca che... 50 anni dalla morte dell'autore, quindi direi che non si vuole più il problema. No, eh, no hai altre storie interessanti da raccontare su questo libro? Se no parliamo un po' di Emma Darwin, perché alla fine siamo passati subito a parlare de, di, de, di Charles, che tra l'altro è qua dietro che ci guarda, perché siamo sì, so a Sì, non puoi non vederlo. No? Eh, sì, Dai, te lo teniamo qua in braccio. <ride> eh, no, di, de, sì, beh, del libro ovviamente... È è, come dicevi tu, il, il caposaldo su cui poi si stabilisce appunto tutta è la teoria di Darwin, no? ed è un libro interessante perché per quanto è, comunque, come vedi, importante, lungo, eccetera, è, nonostante tutto, cioè, è un'opera un scritta bene, cioè, è, un, è un libro su cui lui ha lavorato per più di vent'anni, quindi... Non è un libro tecnico, a parte ovviamente passato del tempo, quindi non è più aggiornato come la scienza moderna. all'epoca cioè, lui l'aveva scritto con, già con un approccio divulgativo, cioè per rivolgersi non solo alla, alla comunità dei, dei suoi pari scienziati, sì. ma a un pubblico generale. Sì, è scritto e spiegato molto bene. Ovviamente gli scienziati erano una, un pubblico, però lui voleva eh, raggiungere, e coinvolgere gli intellettuali e altre persone. Ed è veramente è scritto bene, molto... Eh, ripeto, ci ha lavorato per vent'anni, quindi ci sono dei pezzi che sono... Arricchiti poi le, questa è la sesta, eh, no, guarda, lui ha fatto sei edizioni del, del libro, la, la prima edizione italiana è corrispondente dalla, a, no, dalla, terza dalla terza inglese, inglese okay. dopo ce ne sono state altre tre, quindi sulla sesta inglese poi esiste una seconda edizione italiana che tradusse Canestrini ma fu pubblicata solo da UTET, quindi l'altra storia divertente è che per quanto Zarin Kelly fu il primo editore di Darwin, tutti gli altri libri di, di Darwin, ce ne sono stati diversi altri Canestrini li ha tradotti tutti ma li pubblicò con Utet da Torino. Ad esempio Canestrini ma qua vedo che c'è un altro traduttore. Salimbene Salimbene, sì. Salimbene Salimbene era, eh, la cosa interessante anche qui è che Canestrini l'inglese non lo sapeva tanto bene. Ah quindi si è fatto diciamo aiutare. Sì inoltre probabilmente dal professor Ferraguti ha fatto un'analisi interessante anche sulla lingua, eh, probabilmente siccome c'era la traduzione francese si sono un po' basati sulla traduzione francese, ah, infatti cosa... ci sono degli errori, il professor Faraguti fa un'analisi molto interessante di questo dicevo della questione di Uttet è interessante perché Zanichelli come dicevo all'inizio era agli inizi della sua carriera di editore, di editore. quello che succede dopo è che a un certo punto ovviamente pubblica altri libri e uno di questi libri era un po' creazionista diciamo, questa cosa non so, allora io queste sono illazioni mie non abbiamo prove però succede che a un certo punto lui pubblica questo libro un po' creazionista e Canestrini rompe un po' con Zanichelli e tutte le altre opere vengono pubblicate con oh, utet okay. poi c'è da dire però che una questione diciamo, di, di, di integrità può ideologica può integrità... poi c'è da dire che Canestrini insegnava a Modena in questo periodo storico poi si sposta a Padova quindi non era più neanche lì fisicamente, fisicamente Modena, okay. però ci sono diciamo che mh, ci sono delle lettere che ancora dobbiamo studiare bene con, fra Canestrini e altri naturalisti dove sembra che lui non era proprio contento diciamo di, di, di questa esperienza con questo edificio Editore. Poi abbiamo raccontato di queste versioni con gli stampatori, chissà che casino ci sarà stato dietro lì. Quindi comunque è un'opera uh -huh. molto interessante perché per essere un libro di cui uno dice sappiamo tutto, no? un libro studiatissimo, in realtà noi abbiamo scoperto un sacco di robe che non si sapevano e, e quindi è stato, diciamo, Darwin regala sempre sorpresa in questo senso perché eh, ci sono talmente tanti documenti, talmente tante cose che se uno si mette a guardare Prima o poi qualcosa di nuovo o un angolo diverso lo trovi ed è, domani. È... Tra l'altro, cioè, domani abbiamo in programma una gita in centro a Cambridge, mm. classica, diciamo, classico Turista. tour, tour dei de, de, de college, eh, visita al, al King's College, e però purtroppo non uscirai a farci vedere. Il, il, martello. il martello cioè il museo <ride> di zoologia, perché, di zoologia ci... perché essendo domenica tra l'altro sì. qua è, sono... un... è un festivo perché lunedì, l... è, festa, lunedì sì. è una cosetta ben Holiday, quindi è un weekend un po' particolare e non sì. riusciamo a vedere no. Ma perché... però potremmo mandare delle foto ai nostri ho certo. sì, sì, sì, sì, no. cioè, perché i musei sono musei dell'università e quindi, e quindi eh, chiuse, la però. domenica spesso sono, sono chiusi non sempre però questo domani è chiuso eh, però quello che faremo è andremo al Christ College che è il college dove Darwin studiò da ragazzo dove eh, entrando vedremo il, il quadrangolo, diciamo, cioè la, si vede la scala che porta su alla sua stanza, dove adesso ovviamente ci sono i nomi delle persone che lo occupano adesso, però sotto il nome di quello che lo occupa adesso c'è scritto Charles Darwin, ancora, ancora. l'hanno lasciato. E poi camminando si va nel giardino dove c'è questa panchina con una statua eh, di Darwin da giovane che a me piace tantissimo perché Darwin lo rappresentiamo sempre così, vecchio con la barba ed è l'icona che tutti conoscono mentre a me piace la, la storia tanto del raccontare anche spesso la storia del Darwin giovane universitario, poi prima del viaggio a bordo del Beagle e dei primi anni, insomma, del rientro, perché sono, ehm, è, è un po' il personaggio con cui, secondo me, poi soprattutto quando si fa divulgazione con i ragazzi ti puoi un po' relazionare, perché non è che era bravissimo a scuola, lui seguiva le sue passioni, cioè è, una, è un personaggio interessante, diciamo, da, da, e poi ovviamente diventa Quell'icona che, che tutti. Giusto, giusto conosciamo. per chiudere, magari chi ti ha già sentito nominare, non so se vi ricordate un po' di anni formani: quanti anni la, la, la mostra su Darwin a Milano? Eh, 2000 eh, 2009. 2009, perché sì. ci eravamo appena conosciuti. Chiara um. era eh, curatrice della, di quella mostra. Coordinatrice che immagino, scientifica. Coordinatrice scientifica di quella, di quella mostra che era a alla Besana molto molto interessante, la ricordo, Sì, e per chi non è gay. di Milano, la, la, la prima ah, già, di Milano poi, eravamo non... a Roma, alla, al Palazzo delle Esposizioni, e poi dopo, quindi abbiamo fatto Roma, Palazzo delle Esposizioni, sì. poi Milano e poi Bari, al Castello. Ah okay. convinto che Milano fosse la no, prima, avevamo partita... fatto inverno a, Mila, a Roma, estate a Milano okay. e inverno a Bari, proprio non avevamo azzeccato perché fare l'estate a Bari era un, un po' meglio, mm. però era... Ehm... Ed era per lo il... Tutti si stanno dice, dicendo: ah Chiara Ceci è partita dalla Brianza, è andata a, uh, finita a Cambridge perché ha seguito le orme di, di, di, di Darwin. Invece no, cioè, invece in, no è, è stato il caso portarti qua, cioè, come dire, quei, quei, quei, quei fili rugi, quei, quei fili nascosti della vita che si incrociano casualmente. Sono finita qua. Però sei finita qua per altri motivi, cioè, sì, come per... sei. Ma allora, la prima volta che ero stata a Cambridge ero proprio, vabbè, a parte più da ragazza, ero venuta per fare ricerche per la mostra di Darwin, ero passavo un sacco di tempo in archivio. Poi negli anni ehm, ero, non ero stata per tanto tempo e poi l'ultimo anno del dottorato io ero venuta a Londra, a, a, stavo a Londra all'University College di Londra eh, per appunto finire a fare ricerche. La mia tesi di dottorato non era su Darwin, ma era su... Eh, alcuni personaggi de della generazione dei nonni di Darwin, tra cui i due nonni di Darwin, quindi stavo a Londra. Finito il dottorato, poi ho mh, trovato lavoro a Cambridge e quindi sono venuta a lavorare a Cambridge. Te l'hai trovato eh, perché l'hai cercato? Sì, però, certo. Eh. Sì, eh, sì, sì, no, no di... però potevo andare da altre poste. Cioè, hai mandato il curriculum? Sì, ho mandato il curriculum. E sì, assi, diciamo il, il, sì, poi loro in realtà lavoravano alla Royal Society of Chemistry, dove eh, hanno una sede anche a Londra, dove spesso andavo durante gli anni che ho lavorato. però L'ufficio mio proprio era qua a Cambridge Quindi mi sono trovata qua a Cambridge Che è un po' appunto il, la chiusura di, di un cerchio di Diciamo. Sì. E, Adesso hai famiglia Hai un bimbo qua. qua E quindi insomma Ormai le radici direi sì. che sono abbastanza sì. Abbastanza cam cambridgeane cambridge Un dice? bambino di tre anni e mezzo Che quando vede una persona con la barba esatto. Non dice babbo natale Come tutti i bambini dice normali babbo Ma mamma. dice mamma c'è Darwin Perché è poverino, è plagiato <ride> Um, questo è bello, ha detto che è successo con una statua. Sì, eravamo in, eravamo in Italia, tra l'altro a Orvieto, um, l'anno scorso, e c'era questa statua di un santo con la barba, e dice, mamma guarda Darwin, eh, tutti mi hanno guardato malissimo, perché non è che c'è San Pietro, no, Darwin. Bene, ehm, bello questo, questo posto, San Pietro contro Darwin, <ride> interessante. No, due, due parole, scusami, non abbiamo quasi detto nulla su Emma, Dar cioè, qu qual è la, la, il ruolo fondamentale di, di Emma come donna a supporto della, della ricerca scientifica compiuta da, da suo marito. Allora, cosa interessante di Emma, allora, prima di tutto Charles e Emma si conoscevano da sempre perché erano cugini di primo grado, quindi il papà di Emma e la mamma di Charles erano fratello e sorella, ah, Caspita, no? Questa è... di primo grado, di primo quindi. grado sì. quindi loro... cosa che sarebbe anche legalmente discutibile da noi. Sì, allora non lo so, adesso questa cosa tra l'altro è interessante perché il figlio di Emma e Charles poi eh, fece degli studi eh, anche di popolazione per andare a vedere i matrimoni fra primi cugini o secondi cugini e poi la mortalità dei figli certo, questo, certo, sì. questo, Comunque la, loro appunto erano cugini quindi si conoscevano da sempre, immaginate con i vostri primi cugini, Natale, compleanno, insomma ci si, si vedevano ed erano uno, lui era uno dei Darwin e lei era una degli Wedge, perché poi ce n'erano 5-6 eccetera. Non, non erano fidanzatini dall'inizio, no, era solo uno degli altri. Quindi lei ha fatto la sua vita per 30 anni e lui ha fatto la sua vita per 29 anni. Lei era un pochino più, giusto appena più vecchia di lui. E si sono quindi, lui ha fatto l'università, ha fatto il viaggio intorno al mondo con il Beagle, iniziava a fare le prime scoperte scientifiche e lei sapeva di queste cose perché le cugine, eccetera, scrivevano di questo cugino Charles, eccetera, si vedevano magari quando capitavano a Londra, eccetera. Lei ha fatto anche lei la sua vita, molto educata, ha fatto il viaggio in Italia il Grand Tour parlava l'italiano, studiava pianoforte con grandi maestri, si dice anche con, eh, con Chopin. Quindi, grande una, una, una famiglia illuminata, quella degli Wedger, che diede a lei, ragazza che tra l'altro non voleva sposarsi perché è arrivata a 30 anni senza sposarsi. Sicuro eh, ormai tutti pensavano che non sarebbe mai più sposata, e, um, gli dava l'opportunità di viaggiare, di studiare. Senza doversi sposare per loro, diciamo, eh, erano talmente ricchi, gli Wedgwood sono una famiglia ehm, di, ceramisti, sì, sì, diciamo. di ceramisti, di eh, ceramisti benestanti diciamo, <ride> molto benestanti. Però appunto alla soglia dei 20, 20, 28 anni, 29 anni Charles inizia a pensare ma forse è meglio che mi, mi sposo e fa la famosa eh, lista, tu, lui prende un giorno un pezzo di carta. Cosa fa... che devo fare prima di morire <ride> Prende un pezzo di carta, fa una riga e scrive sposarsi, non sposarsi. This is the question, questo è il problema. Ah, e fai, e i, fai pro, pro i pro e contro. contro. Oh, il pro e contro. Okay. Quindi il pro del sposarsi dice una moglie, figli, compagnia, eh, la moglie è un bell'oggetto da guardare lì sul divano, meglio di un cane comunque, cose così. Mentre di contro dice sì, ma io non Ma non so che. se è meglio di un gatto. Eh, okay. Gatto non lo so, hai ragione. Però lui dice meglio di un cane. Poi dalla parte dei contro dice sì però figli, moglie, perdo un sacco di soldi, io non c'ho tempo, poi devo andare a trovare i parenti, eccetera. Insomma fa tutti questi ragionamenti e poi in basso dice, eh, non, voglio, insomma, decide di sposarsi però... Questo ragionamento non dice con chi, semplicemente si è messo nell'idea di, di sposarsi. E in quel periodo, appunto, lui stava, viveva a Londra, stava facendo già un sacco di, di lavori con le società scientifiche e Emma viaggiava un sacco e spesso andava dagli zii o a Parigi o in, dagli in, in, in, in Svizzera. E quando tornava passava da Londra e deve essere scoccato qualcosa a un certo punto. Eh, beh, beh, beh. Mi, e... mi sposo. Hanno iniziato a sca... un certo punto iniziano a scriversi loro due, che ovviamente noi non sappiamo bene cosa è successo, però ci sono le lettere e si capisce che stanno flirtando, fino a che un giorno eh, lui va a casa dello zio, dove era stato sempre nella sua gioventù a cacciare, eccetera, e eh, chiede a Emma di sposarlo e si sposano Oggi. le famiglie ovviamente sono felicissime perché lui era il figlio preferito lei era la figlia preferita era, è stato perfetto il patrimonio è rimasto lì esatto, insomma, erano... peraltro, peraltro però quindi, ecco per... quindi, il suo ruolo nel, nel, nel suo Nell'aver supportato o ispirato. Allora lei era un po' un grillo parlante da questo punto di vista. Allora, la, per chi non conosce tanto eh, la figura di, di Emma, ma conosce Charles, se sa qualcosa della moglie, sa che la moglie era religiosa e spesso uh. viene, viene definita religiosa quasi bigotta, che è una cosa molto lontana da quello che era. Emma. Sicuramente era religiosa, però bigotta. No. Ma non cattolico Non mai, era cattolica e non era neanche anglicana, era no. di una unitariana, quindi una, okay. spesso noti come razionalisti, ehm, so, so, sono razionalisti diciamo, quindi erano no. molto, ehm, tra l'altro anche suo padre, erano molto comunque scienziati, molto, avevano questa quest idea della, del credere nei, nei fatti. Eh. Newton era un unitariano, per esempio. <coughs> E, ehm, e lei appunto un po' da grillo parlante, quando eh, appena si dovevano fidanzati o appena dopo, il padre di lui dice per carità non dirle niente di tutte queste cose che c'è in teoria. testa, perché e lui avrebbe dovuto ascoltare il padre e invece no, gliel'ha raccontato. E lei all'inizio un po', quindi ci sono delle lettere fra di loro da fidanzati in cui lei dice ho un po' paura che non... quando moriremo non saremo in paradiso insieme perché tu hai queste idee un po'... <coughs> un po infatti lui sarà andato all'inferno sicuramente <ride> no, immagino, dopo quello che ha scritto chi può dirlo però insomma, ci sono questi interessanti ragionamenti. Tra l'altro, quando lui scrive le prime bozze dell'origine delle specie... Lei ha fatto specie... un po' da, co da contraltare, nel sì. senso, l'avrà punzecchiato <ride> per, per dire, insomma, dimostrami davvero la solidità dici la tua Ma lei credeva, sì, lei credeva che lui fosse in buona fede e che se scriveva quelle cose c'era un motivo, una base scientifica. Le prime bozze dell'origine delle specie, che sono in realtà poche pagine, eh, no poche pagine, tante pagine ma non tante come il mallozzo, Scusa, sto facendo un po' di tosse. Tre, um, hanno le note a margine di lei. Quindi lei ha come dire, <ride> fatto da correttrice di bozze. Sì, che poi beh, più che di bozze, di, di, di commentatrice, di, di, re, revisione del, del, del, del primo lavoro, della prima sì, in queste... stesura. In Intanto, queste... scusa, chiedo che chi volesse non ho detto sta cosa. <ride> chi volesse fare delle domande lo può fare scrivendo nei commenti. Vedo che ci sono un po' di persone connesse rinnovo l'invito a fare condividi per quelli che sono arrivati dopo sta diretta non durerà ancora tanto questione di qualche minuto però ecco se volete fare condividere così poi da, il video rimane, rimane visibile e potete ancora vederlo anche se siete arrivati tardi eh, però se mi date una mano a condividerlo è molto d'aiuto e eh, se volete fare domande alla nostra ospite che adesso ha preso una, una caramella una scusate la menti, cosetta mentina per, <coughs> per sistemare la, la voce sì. Eh... No, dicevo delle note a margine. Scusate per questo. Prego, note. prego. Prende in queste note. Lei mette delle domande. Tipo, ma sei sicuro? Quando lui parla, non è stata una buona idea, quella della <ride> <ride> Lui dice: parla dell'evoluzione dell'occhio. Quindi parla da forme imperfette a forme più perfette. E lei gli scrive: Ragionamento azzardato. Me lo spieghi, cioè, sono tutte note un po' punzecchiamenti. Non sono. Okay. Ma Correzione sei di bozzo, che che ma se o non l'ha creato Dio, così. Sono, no, sono, sono più domande più fattuali, no? proprio, ehm, un, po', un, salto, un salto di ragionamento va proprio a dire: Qui non l'hai spiegata bene. E nel tempo, poi lui, eh, ovviamente, ci lavora per veramente altri vent'anni a quest'opera. Quest quando poi esce, eccetera, lei, la figlia e poi eh, ovviamente altre persone, ma lei e la figlia un po' lo aiutano a rivedere le traduzioni, perché dicevo lei sapeva, sapeva l'italiano, le cioè. quindi un po' lo aiutava, poi la, la vera, il vero contributo è stato il supporto morale nella quotidianità, perché lui quando si sono poi trasferiti a Downhouse. Loro hanno avuto dieci figli insieme, di cui sette sono diventati, sono cresciuti Scienziati, fino all'età no. adulta. No, alcuni non sono diventati scienziali, no, diciamo che tre sono morti purtroppo in, in età giovane, una a dieci anni un, e gli altri due, una appena nata e l'altro. C'è anche un... l'albero genealogico nel libro, eh? giusto per farvi... Per orientarsi, perché Per poi orientarsi poi nella, nella... Avete presente Beauty questo è questo... Nel è gossip della famiglia Darwin. E di tutti quelli associati. Vabbè, però adesso non togliamo troppo il, il gusto della lettura, della scoperta. Ecco, beh, questo è l'ultimo... Ecco, no? questo. questo è, i, diciamo, la è terza, la seconda, terza e ultimo figlio figli, non sopravvivono. I figli della coppia Darwin. E però... dicevo che quindi loro ehm, avevano una casa insomma da mandare avanti, tra cui tra, con gli anni, quando lui diventò famoso, arrivava gente... Ehm, a visitarli, amici in visita, amici scienziati, lui era sempre preso, c'aveva cioè un po' più condria con lui, quindi c'aveva cioè aveva altre cose per la testa e chi mandava avanti la casa. Chi crea, creava quell'ambiente sereno dove lui poteva lavorare era Emma. Ovviamente loro benestanti, avevano un sacco di, di gente che li aiutava. Tra l'altro, lei a volte veniva coinvolta in alcuni esperimenti, per esempio più tardi, della, insomma, verso la fine della, dei suoi studi, Darwin sta studiando i lombrichi e voleva sapere se i lombrichi fossero sordi. E allora ho detto, gli devo suonare della musica. Quindi lei, <ride> che era pianista, bravissima, è stata usata, è usata, tutti cioè. lì a suonare la musica. Quindi metteva un vaso, se lo metteva lontano dal pianoforte, i lombrichi niente, perché non sentivano. Mentre se lo metteva sul pianoforte, ovviamente sentivano le vibrazioni, e quindi si... Sì, eh, non erano più sopra la terra ma si andavano a intanare quindi tutti questi diciamo poi lei ha sopportato sopportato forse la parola giusta la, lo stile di vita perché immaginate quest'uomo che magari a un certo punto stu stava studiando la comparava gli scheletri dei piccioni e quindi ci aveva piccioni morti scheletri in giro, casse di rocce ed era una vita poi loro appunto stavano in campagna con tutti questi figli che erano molto liberi era non era una, una famiglia dove appunto i figli erano era era, no, erano molto russoniani in questo modo, erano, era appunto, i figli erano anche coinvolti alle, in alcuni esperimenti, quindi sicuramente è quel supporto eh, quotidiano. Poi ovviamente lei non era una scienziata, però aveva quella, le, che quella cume. Che formazione aveva? Beh, a, a, aveva studiato un po' diciamo nel, era andata a una scuola a Londra era più che altro spesso studiava arte e musica però non aveva a quell'epoca sai le donne sì, sì, era, a meno era. che non eri appunto una matematica che in qualche modo lei però non aveva mai seguito quella strada era interessa, sapeva le lingue, conosceva l'arte appunto era, quando veniva in Italia avevano visto un sacco di musei però eh, per il resto non aveva una formazione, però aveva la forma mentis, giusta, secondo okay. me, un po' sì. anche quel razionalismo che girava nella sua famiglia. Poi aveva aiutato il padre quando il padre era stato poi eletto in Parlamento. Quindi era, era una donna anche impegnata socialmente, diciamo, non solo, ehm, non solo come moglie, ecco o madre. Molto bene. Eh. Beh, guarda, Sono quasi 40 minuti che stiamo parlando sai? Cosa... Vabbè, detto, no, mi al, metti qui a parlare di Darwin Al massimo 20 minuti guarda come, Vedi come passa il tempo Anche perché se devi mettere sul Dobbiamo risotto dare... iniziato Il risotto ci cucinare. vuole ci vuole un po' di tempo, eh, cara la mia Chiara Ceci. No, vediamo se ci sono domande. Qua, tra i commenti, no, non le vedo comparire. Ultima colpa le domande, se no, vi dobbiamo salutare. se rimangono possiamo sempre. Sì, sì, assolutamente. Poi nei commenti potete andare avanti a fare domande e noi tutti e due continuiamo a, a monitorare la pagina. Vi ricordo comunque i libri, eh, quello su Emma Wedgwood eh, Darwin in due edizioni dipende dal, dal vostro libraio di fiducia sì, quale potete ottenere ma è lo, è, lo stesso, è lo stesso identico libro ritratto, Emma Darwin, eh, ritratto di una vita e evoluzione di un'epoca e poi quello invece il classicone eh, l'origine delle specie di Charles Darwin in una diciamo versione anastatica originale risalente alla prima traduzione italiana che è stata ritrovata quella del 1864 64. o 65 Dipende, a seconda ecco. dei punti di vista. Va bene allora io intanto vi ringrazio per, per, nonostante sia appunto fine agosto e per gli italiani sia ancora un momento di relax e di spensieratezza in spiaggia di aver seguito questa, questa diretta un po' atipica fatta da, da per chi non avesse capito da terra inglese siamo, siamo a Cambridge in questo momento. Eh, e prometto che la prossima settimana avrò un'altra ospite, un'altra ospite femminile okay. non, non anticipo molto, parleremo in quel caso più di tecnologia, quindi più, i miei temi forse più classici Ah ecco, brava, brava Ceci dice Guia Ciao Guia okay. <ride> vedi, vedi che qualche commento arriva Altri, altri saluti, 30 secondi per fare saluti alla Ceci, se no dopo li dovete fare su Whatsapp eh, e mi raccomando condividete questa, questo video adesso appena io schiaccerò il tastino termina il video verrà caricato sulla pagina Facebook e rimarrà lì come testimonianza lo potete comunque rivedere e condividere vi do appuntamento quindi alla prossima faccio come vedete degli aggiornamenti ogni tanto metto delle foto dei brevi video qua da, da, da Londra o da Cambridge a seconda dei casi grazie a tutti che è qua tu sei diciamo disponibile sui social nel senso che ci si trova facilmente sì, su Facebook, eh, eh, tranne che quella pagina Facebook in realtà non no. esiste, cioè Facebook, <ride> Però Twitter, Facebook Twitter, Instagram, Instagram c'è anche, anche il profilo del gatto. C'è anche il profilo del gatto, dovete, dovete, dovete scoprire qual è il nome. Va bene, dai, battute a parte. Vi salutiamo da Cambridge. Anche Andiamo Charles. a preparare il risotto e anche Charles Darwin in versione barbuta e vecchiona. <ride> Ciao a tutti, grazie, grazie Chiara.